Sinergia 2021, siamo a margine dell'evento, siamo con Dario Cardile di Cagia. Allora, Dario, cosa ti porti via da questo evento? Cosa porta via la tua azienda? Che esperienza è stata Sinergia 2021? È una bella esperienza, eh, si respira tant'era di innovazione, di fresco tanta voglia di cambiare, di migliorarsi, di cambiare il paradigma dell'agente immobiliare e di provare strade nuove. Questa è una bella ripartenza che secondo me era quello che ci vuole in questo momento sul mercato. Ecco, ripartenza è l'hashtag, e il claim un po' di, questo, di questa manifestazione. Eh, cosa, cosa, come si coniuga con la tua azienda il termine ripartenza, col tuo mercato che peraltro è molto giovane? Molto giovane, sì. Eh, ripartenza per noi significa, e quello che ho trovato qua anche all'evento Sinergie, è proprio l'idea di provare a fare qualcosa di nuovo, ripartire con qualcosa di fresco, dare un'esperienza diversa al cliente, quindi focalizzandoci sul cliente, non solo sugli agenti, venditori, ma proprio veramente sul cliente e portare qualcosa a casa di nuovo per loro. Possia... Scusa. E quindi per, per il cliente finale noi proprio entriamo in questo contesto di cambiare i paradigmi per migliorare l'esperienza del cliente. Bene, vogliamo dare appuntamento a chi ci sta guardando a Sinergie 2022? Assolutamente, ci vediamo l'anno prossimo, è un grande piacere.